Opera numero 1. Conoscevo uno che sbagliava sempre le parole. Una volta voleva dire polipo, ha detto flauto. Opera numero 137. Ero a casa di un mio amico, gli ho detto, mi è venuta voglia di leggere. C'hai mica un libro da darmi, con un panino? Opera numero 22. C'erano quattro persone nello scompartimento di un treno che si raccontavano di quando nella loro vita avevano avuto paura per niente. Poi uno ha starnutito. Opera numero 116 Io penso sempre al povero poeta Giovanni Pascoli, quando era a Messina che doveva insegnare all'università e si sentiva così solo. Allora. Andava a fare un giro del suo isolato per vedere com'è la vita. E invece gli facevano male le scarpe un po' strette. Opera numero 39. Le donne si innamoravano sempre di quello seduto vicino a lui. Opera numero 73. A me quando chiedono che lavoro faccio dico sempre che faccio il libraio oppure il bibliotecario. Delle volte dico anche che faccio l'editore. Poi, se mi chiedono come mi chiamo, e me lo chiedono sempre se dico che faccio l'editore, gli rispondo che mi chiamo Giulio Inaudi, oppure Arnoldo Mondadori. Sono l'erede, gli dico. Loro mi guardano, seri, e subito dopo spunta qualcuno che dice di aver scritto un libro, e se voglio pubblicarlo. Un libro di che tipo? Gli chiedo. Bello o brutto? Loro s'affrettano a dire che è bello, poi fanno un passo indietro per modestia. Opera numero 7. C'era Tenaglia che non aveva mai letto un libro. Un giorno ne ha comprato uno e l'ha letto tutto d'un fiato, solo che non gli è mica piaciuto tanto. Opera 121. Lo scrittore solo è più triste e solitario dell'uomo solo comune, cioè dell'uomo della strada. Lo scrittore solo non ci va neanche in giro per la strada in casa sua gironzola per le sue stanze ogni tanto prova a scrivere qualcosa ma non gli viene niente vorrebbe scrivere un romanzo ma non ci riesce delle volte si addormenta russa quando si sveglia fa una scoreggia vorrebbe avere una moglie come tutti gli altri Andare lì da lei che sta leggendo un libro dirle cosa leggi non vedi che è una boiata perché è lo scrittore solo Piace solo quello che scrive lui. Se avesse una moglie, sua moglie farebbe una vita grama. Quando gli va vicino per farsi accarezzare lui dice "Stai ferma che sto pensando". E anche quando pubblica qualcosa su una rivista, quando la rivista gli arriva a casa, lui legge solo quello che ha scritto lui. Non legge la roba degli altri, non la guarda neanche. Non per disprezzo, ma perché è solo. Opera numero 2. Una signora parlava con suo cognato, 80 anni, che le si era avvicinato in giardino e le aveva chiesto, un po' impaurito, chi è quello là seduto? Dove? Ha chiesto la signora. Là, in fondo al giardino. La signora ha guardato nella direzione indicata e poi ha detto, ma non è una persona seduta, è una carriola. Opera numero 9. I dottori gli avevano detto che se mangiava un'altra fetta di mortadella, moriva. Opera numero 42. Volevo riprovare a fare delle cose che avevo già fatto, ma non mi venivano. Stavo lì a guardarmi intorno perché c'era un crocchio di gente che controllava il mio operato. Allora riprovavo un'altra volta, ma la cosa non mi riusciva. C'ero già riuscito, ma rifarla adesso era quasi impossibile. La gente intorno a me era paziente e le dispiaceva vedermi fallire. «Aspettate un momento», dicevo, ma quando riprovavo non ci riuscivo. Eppure una volta ci sono riuscito, dicevo, e loro mi credevano. Riprova, dicevano, incoraggiandomi, e io riprovavo, ma non ci riuscivo. Opera numero 122. È già un po' di anni che non vedo più un uomo assorto nei suoi pensieri. Opera numero 16. Quando eravamo giovani e andavamo fuori in gruppo, c'era sempre uno che non potevo compatire e che voleva fare un po' il poeta come aria e diceva sempre delle frasi tipo qual è il senso della vita? noi chi siamo? per Dio, io lo sapevo chi ero ero Silvio Soncini opera numero 147 uno è seduto tranquillamente al bar o al ristorante con dei conoscenti a chiacchierare a un certo punto farlo alzare e andare da un'altra parte, ad esempio in una cabina telefonica, e fargli fare una cosa da squilibrato. Dopo farlo tornare al bar e chiacchierare tranquillamente. Opera numero 3. Loris era un poeta che una volta ha scritto un endecasillabo con tante di quelle sillabe che l'endecasillabo è scoppiato. Opera numero 69. Nella mia vita, appena ho imparato che esistevano parole come assurdo e utopistico, non ho mai fatto altro che usarle. C'è stato un momento in cui le adoperavo in continuazione e per qualunque tipo di argomento, come se il mio vocabolario si fosse ridotto a quelle due solo parole e non ce ne fossero altre per descrivere il mondo che vedevo, ho detto al dottor Treossi. Opera numero 70. Io comunque ho migliorato. Quando sono arrivato in questa città mi volevo impiccare. Opera numero 79. Quando hanno ucciso Kennedy me lo ricorderò per sempre. Stavo facendo i compiti sulla tavola della cucina. Nei giorni seguenti c'è stato un trambusto di notizie. Avevano preso Lee Oswald, il presunto assassino. Dico presunto perché mio zio ha incominciato a dire che a uccidere Kennedy invece era stato Frank Sinatra, e non di persona, ma come mandante. Subito diceva che era stato Frank Sinatra, poi, dopo qualche giorno, si è messo a dire che era stato Frank Sinatra assieme a Dean Martin e Sammy Davis. Tutti quelli là di Las Vegas, diceva. L'hanno accoppato loro. E si arrabbiava se qualcuno non gli dava ragione. Batteva i pugni sul tavolo. Sinatra, come cantante, gli era sempre stato sui coglioni. Opera numero 23. Beppe Maniglia faceva scoppiare le borse d'acqua calda soffiandoci dentro con la bocca. Opera numero 83. Credevo che mi facesse quei regali da poco perché aveva pochi soldi. Invece era perché non mi amava. Opera numero 161. Non c'è niente da ridere, vuol dire che non c'è niente di tragico e se non c'è niente di tragico, che valore vuoi che abbia? Opera numero 10 Per tutta la vita Tonino era stato a chiedersi come aveva fatto a essere l'ottavo di sette figli. Opera numero 6 Ci sono delle persone che hanno una visione talmente distorta di se stesse che pensano di essere tutto il contrario di quello che sono. Conoscevo un ricco che mi diceva sempre di sentirsi povero e come unico amico aveva un povero che però si sentiva ricco. E quando andavano al ristorante pagava sempre lui, il povero. Opera numero 87. Negli anni 60 c'era mio zio che andava allo stadio e poi tornava a casa senza voce oppure delle volte tirava dei pugni a un altro tifoso. Tornava a casa con l'ombrello rotto perché casomai gli aveva dato un'ombrellata. Una volta ci sono venuti a dire che l'avevano portato all'ospedale perché aveva trovato un tifoso più grosso di lui. Opera numero 58. Un elefante ne ha spinto un altro dentro la vetrina di un supermercato. Opera numero 148. La mia famiglia è di Reggio, ma mio padre, mio zio, mio nonno, mio fratello si sono tutti sposati con una donna di Modena. L'unico che ha fatto Cilecca sono stato io. Opera numero 5 Una signora americana dopo tre matrimoni falliti si era data all'alcol. È una vita dissoluta. Un mattino si sveglia ritrovandosi a letto con un uomo che non sa nemmeno chi è e guardandosi allo specchio scopre nel suo viso tutti i segni del suo abbruttimento morale. Disperata, cade a terra chiedendo aiuto a Dio. Quando esce da quella casa, entra in una chiesa dove trova un prete che era alcolizzato anche lui. Opera numero 119. Una cosa da mettersi bene in testa è che con l'autore Learco Pignagnoli c'è poco da farsi tante idee sbagliate. Che non ci confondiamo eh, con Moravia. Con Learco Pignagnoli voi vi mettete lì e non leggete niente, non voltate pagina. <ride> Ma almeno lo sapete che non state leggendo niente, che semmai... Se vi salta il ticchio di voltare pagina, lo fate solo per far piacere all'autore. Poveretto, eh. Chissà dov'è, chissà chi è, che cosa fa. È un atteggiamento diverso, più umano. Leggerlo o non leggerlo, ma chi se ne importa? Ha scritto roba corta, roba lunga, ma chi se ne importa? Ha scritto un romanzo, non l'ha scritto, ma chi se ne importa? Tutto quello che ha fatto è in queste poche pagine. Ma chi se ne importa? Non è Alessandro Manzoni, ma chi se ne importa? Bisogna ragionare così, leggere, non leggere. Chi se ne importa? È Alessandro Manzoni, non lo è, ma chi se ne importa? Bisogna ragionare così. È così che ci si accosta a un libro di questo genere. Opera numero 41. Uno va in un posto e chiede qual è la donna più bella di questa città, che voglio prenderla in sposa subito. Opera numero 4 Una sera mio zio Gaetano è tornato a casa dal bar di Marmirolo alle due di notte e ha acceso la televisione per vedere se davano qualcosa di interessante. Gli piacevano i programmi con le donne che ballano. Ma quella sera non c'era niente del genere ha continuato a cambiare canale finché non ha trovato la scena di un film dove stavano per fucilare qualcuno. Allora ha aspettato che lo fucilassero, poi ha spento la televisione e è andato a letto. Opera numero 100. Moravia di vero nome si chiamava Alberto Pinkerle. Poi ha fatto il furbo, si è cambiato il nome perché non si sapesse. Opera numero 90. Bottazzi. Gli ho scritto che volevo ammazzarmi e mi ha risposto solo dopo due mesi. Opera numero 32. Pochi sanno che esiste un mistero nella vita di Alessandro Manzoni. Un giorno, durante la stesura dei suoi promessi sposi, uscì di casa e ritornò a notte fonda, ma non volle mai dire dove era stato. Opera numero 133. Si va all'inferno, però uno non lo sa. Continua a chiedersi. Sarò all'inferno. Opera numero 12. Dovevano fare una gara di fuga. I partecipanti erano fermi in una strada di città costeggiata sui due lati da file di case attaccate l'una all'altra. La strada era dritta e lunga e solo a un certo punto ne incontrava un'altra sulla sinistra. Così, quando hanno detto al primo partecipante di partire, lui ha cominciato a correre e quando è arrivato alla strada sulla sinistra, è scappato giù di lì. Opera numero 126. Io se ci avessi l'amorosa le farei continuamente dei regali. Opera numero 97. Una volta ho scritto un libro pubblicato che ho spedito a diversi critici per farlo recensire e nessuno ci ha poi mai scritto neanche una mezza riga su nessun giornale. Dopo l'ho spedito a gente che conoscevo. e vigliacca... Una volta se mi hanno detto qualcosa al riguardo, spariti tutti dalla circolazione, anche una signora di La Spezia eh, che dirige il cosiddetto Parco Montale e si era raccomandata che le mandassi il mio libro perché lo voleva assolutamente leggere. Vigliacco se mi ha scritto una mezza cartolina per dirmi che l'aveva ricevuto, sparita, anche lei dalla circolazione. Così. Qualche tempo dopo c'erano delle persone che mi venivano a cercare a tutte le ore del giorno e che io non potevo compatire. Gli ho detto, venite qua, che ho un libro da darvi. Opera numero 109. C'era un tipo, un certo Fofi, da non confondere con il critico. Una volta siamo andati al cinema insieme. Lui russava, io russavo, abbiamo visto un bel film. Opera numero 35, ci sono delle persone che non si capisce mai quello che dicono, delle altre che fanno delle cose addirittura inspiegabili, come Mauro Barchi, che alla mattina lo avevano seppellito al cimitero e alla sera era già là, che andava al bar. Opera numero 98, le apparenze ingannano come tutti sanno, non c'è niente che inganni più delle apparenze. A volte le cose lontane sembrano vicine e quelle vicine lontane. Prendete un romanzo di Moravia, sono 350 pagine. Cosa credete di leggere davvero 350 pagine? Leggete mezzo chilo di carta, ecco cosa leggete, un mezzo chilo di carta e basta. E cosa c'è in un mezzo chilo di carta? Niente, se andate a comprare un romanzo di Moravia non comprate un romanzo ma un mezzo chilo di carta. E allora... Anziché chiedere al libraio di darvi un romanzo di Moravia, dovreste dire più onestamente «mi dia un mezzo chilo di carta di Moravia». Ma non lo dite, perché siete schiavi delle apparenze. Opera numero 8. C'era uno scultore che faceva delle statuine per venderle. Una volta ne ha fatta una di un uomo magro, che costava una certa cifra. Poi ne ha fatta un'altra di un uomo grasso, che costava il doppio. Opera numero 129. Io, se ci avessi un cognato, lo porterei sempre al mare. Opera numero 13. Tranne me e te, tutto il mondo è pieno di gente strana. E poi anche te sei un po' strano. Opera numero 15. Era uno che beveva sempre delle grappe.